Buongiorno, saluto cordialmente tutti i presenti e ringrazio per avermi permesso di partecipare anche se a distanza alla, alla, alla giornata e al momento di confronto odierno. Eh, la partecipazione e la collaborazione della Wisp eh, con gli istituti penitenziari bresciani risale nel tempo, eh, precede addirittura la mia presa in servizio presso queste sedi ed è una presenza significativa, concreta, costante, che si è rinnovata quindi per più di 25 anni. Uh, il valore aggiunto della partecipazione e della collaborazione con la WISP uh, sta non soltanto nell'organizzare attività um, sportive che uh, permettono ai detenuti uh, innanzitutto la cura della persona ma il valore aggiunto sta soprattutto nell'importanza che queste attività uh, determinano soprattutto nella cura della mente delle persone recluse. Lo sport è attività ma è anche educazione alla disciplina ed è questo quello che più di tutti dà il valore e l'importanza eh, trattamentale di queste attività. Il primo aprile eh, si celebrerà eh, presso la casa di reclusione di Verziano, uno dei due istituti penitenziari di Brescia, la Corsa del Vivicità. Questo è un momento importantissimo ed è soprattutto un gradito ritorno dopo eh, gli anni di pandemia che hanno purtroppo determinato la sospensione di queste attività e la chiusura eh, degli istituti penitenziari eh, dall'esterno. Eh, Quest'anno avremo la gioia eh, di accogliere eh, 5 istituti scolastici superiori di Brescia e provincia e l'ingresso di ben 200 studenti che correranno all'interno eh, del circuito organizzato con la WISP nella casa di reclusione con i detenuti. Eh, il valore aggiunto quindi si moltiplica e si amplifica perché non parliamo soltanto di educazione allo sport e quindi di educazione in generale alla cura della persona, ma parliamo anche e soprattutto di educazione alla legalità eh, da parte di ragazzi eh, e studenti che hanno l'occasione di entrare negli istituti penitenziari, di eh, conoscere direttamente la realtà di questi istituti e eh, di poter così eh, svolgere eh, con gioia all'aria aperta una vera e propria lezione di legalità. Eh, sono questi gli esempi che più di tutti connotano la necessità per gli istituti penitenziari di eh, garantire un'apertura all'esterno che significa eh, comunicazione, presenza, attenzione e partecipazione per cercare tutti insieme di cambiare culturalmente la mentalità anche e soprattutto delle nuove generazioni e per cercare di far comprendere quanto la società esterna sia attore, partecipe, protagonista ed attivo nell'opera di reinserimento sociale delle persone recluse.